Christian e Tara in crisi matrimoniale? Una foto svela la verità. Tara Gabrieletto di Uomini e Donne smentisce la crisi tra lei e Christian Gallella. Quella composta da Christian Gallella e Tara Gabrieletto è una delle coppie più longeve nate a Uomini e Donne. Sono passati ormai quattro anni dal febbraio 2012, anno in cui Christian ha concluso la sua esperienza televisiva scegliendo Tara. L'extronista era già stato all'interno dello studio televisivo del programma condotto da Maria De Filippi. Il bel ragazzo di Vigevano, infatti, scese per corteggiare Paola Friziero ma, non essendo stato la sua scelta, Salì sul famoso trono. L'esperienza durò pochissimo perché Gallella si sentiva legato ancora alla napoletana. Durante la seconda esperienza da tronista, invece, ha avuto la possibilità di conoscere Tara, di sceglierla e andare a convivere. Dopo l'esperienza di Temptation Island e dopo la partecipazione all'isola dei famosi, Christian e Tara sono diventati marito e moglie. Oggi, però, alcuni insinuano una crisi tra i due. È davvero così? A togliere ogni dubbio è proprio l'ex corteggiatrice. Tara Gabrieletto e Christian Gallella non sono soliti pubblicare loro foto sui social. Nonostante ciò, in occasione del Santo Natale, l'ex corteggiatrice ha pubblicato una foto di famiglia su Instagram. Al tavolo del ristorante, oltre a lei e Christian, c'è anche la sua famiglia. Immediatamente alcuni follower della coppia hanno commentato mostrando il loro apprezzamento per la foto. Qualcuno ha persino ringraziato la Gabrieletto per aver smentito le voci sulla presunta crisi matrimoniale. Meno male che hai messo questa foto. Le voci su di voi separati mi stava infastidendo ha scritto qualcuno. Prontamente è intervenuta la moglie di Gallulla, l'ignoranza parla, l'intelligenza tace. Con queste parole, dunque, Tara ha messo a tacere tutte le voci che hanno fatto il giro del web fino a poco fa. Il matrimonio dopo la partecipazione di Cristian all'Isola dei Famosi. La proposta di matrimonio da parte di Cristian Gallella Tara Gabrieletto è arrivata alla fine di Temptation Island. Alfa Falò di confronto l'extromista, attraverso una lettera particolare, ha chiesto alla fidanzata di sposarlo. I due infatti, dopo la partecipazione di lui all'Isola dei Famosi, si sono sposati. In realtà lui ha capito di volerla sposare subito dopo la fine del reality proprio partecipando allo stesso. Ora sono felicemente sposati e non c'è assolutamente aria di crisi.